Quindi qualsiasi cosa succede, adesso... Raga, è qua! È lui! Forse è qua che continua il capitolo 2. E quindi magari effettivamente ci vuole dare un messaggio del tipo... Attenzione, fuori effettivamente c'è Poppy Playtime. Cioè tutte le uscite di questa fabbrica effettivamente, se vedete, conducono all'esterno. Amici! Ciao! Allora, io ho iniziato questo video... Come ben vedete, e praticamente siamo anche noi nella fabbrica di Poppy Playtime con Huggy Huggy che ci spia, ma oggi abbiamo le hack. Se riesco a muovermi, allora è stra difficile perché io non so usare queste cose, raga, e c'è cioè, tipo stra difficile per me perché non so fare queste cose. Ma oggi in speciale andremo a cercare i motivi per cui è stato creato, se mai troveremo dei misteri qua in giro di questo tipo, allora questo ci farà capire il motivo per cui è stato creato Huggy Huggy Huggy. Stavo cercando di capire e di trovare qualche scritta strana, effettivamente. Questo è più tre anni addirittura, cioè praticamente gli anni per uh, av poter avere poppi praticamente sarebbero di tre. E qua ci sono dei cartelloni evidentemente, secondo me sarebbero tipo dei cartelloni pubblicitari. Non, qua, eh, allora è proprio strano devo dire perché è veramente super curioso come siano riusciti effettivamente a creare queste cose ed è bello poterlo... Spiare da fuori insomma poter capire Tutti i segreti che ci sono da fuori Però effettivamente qua io non è che abbia trovato Molte cose quello è il mitico Ughi. ciao Ughi. ciao batti il 5 Amico allora so che tu sei un Maledetto maiale Che ci vuole ammazzare infatti so che più avanti Potrebbe darsi che mi possa Far fuori Cos'è successo allora, qua dobbiamo stare molto attenti, perché qua si potrebbero nascondere nuovi segreti. Raga, io sono stra curioso di vedere questi segreti. Ma voi se li conoscete, per favore, ditemi nei commenti. Perché così io posso andare ad esplorarli, anche in video, ovviamente. Soprattutto in video, perché mica... mica... Cioè, nel senso, voglio far vedere anche a voi le cose. Cioè, nel senso, altrimenti non... Cioè, che è brutto da solo. E invece con voi è tutto... Dato che non ho amici, <ride> con voi è molto più bello. Allora, ma scusate un attimo, ma... Che cos'è questa struttura? È proprio... Ok, qua si vede che è da fuori fatto. Però è brutto da fuori. È proprio una fabbrica schifosa. Uh. Cioè, poi non c'è nient'altro a parte la fabbrica. Vabbè, questa è una stanza rossa, raga. Una stanza totalmente rossa. Non so. Sicuramente qualcun altro l'avrà trovata. Io sono stra curioso perché voglio trovare dei misteri nuovi, praticamente. Ovviamente non credo sia possibile questa cosa. Cioè, magari è possibile, eh, però dico. Sarà molto difficile cercare di trovarli, però mi raccomando, cioè noi insieme magari possiamo farcela, soprattutto se mi scrivete voi qualcosa eh, nei commenti Ne sarei grato, cioè ve ne sarei grato, ok, qua c'è una mano volante che probabilmente sarà la mia Facciamo così, uh, andiamo avanti Qua c'è una porta che praticamente secondo me non porta da nessuna parte, a parte una stanza molto verde, buia e mamma che schifo, no, via via via Però ho preso la chiave, ora posso andare da questa parte Ok perfetto, andiamo qua e andiamo a prendere praticamente a schiacciare questa cosa, oddio uh, che spavento, mi sono spaventato tantissimo Allora guardate che io sono poco esperto di queste cose, infatti se non capirò un cavolo dovrete aiutarmi nei commenti perché eh, insomma potrebbe darsi che io esploda ma, dunque, cos'è che si è aperto qua? Si è aperto tecnicamente, cos'è che si era aperto? Ma io non mi ricordo più niente, che problemi ho io di, di me? Secondo me devo andare da un medico, comunque. Quindi effettivamente lui ora è sparito, chissà dove è andato, effettivamente, ora che ci penso, perché se io vado qua, se magari vado giù, sotto, sopra, ma, no, sopra abbiamo, siamo andati ma non c'era niente, c'era... Il... La, la botola Eh Cioè, ci sarebbe da capire tutto questo mistero Perché comunque, cioè, è veramente affascinante E... Eh, e... Eh, fermi Allora, ho bloccato il coso in pausa, ok? Cioè, ho bloccato il gioco Ora non si potrebbe più muovere assolutamente niente Quindi qualsiasi cosa succede Adesso... Raga, è qua! e lui! Vedete? Guardatelo, eh! Cioè, vabbè, non so se qualcun altro l'aveva già fatto vedere, perché io, ripeto, questo video magari lo sto facendo un po' più tardi, però guardatelo, proprio lui, cioè, nel senso, vabbè, ok, era abbastanza uh, ovvio che fosse la sua mano questa, perché sapete come si vede, però effettivamente, scusatemi, eh, lui qua... A me sembra che non sia posizionato proprio in modo decente... Cioè ora non so se riuscite a vedere qualcosa... Però praticamente le sue gambe sono sotto il terreno... Il che magari è stato fatto appunto perché magari non avevano voglia di metterlo bene... Tanto si doveva vedere solo la, mente e la mano... Oppure per qualche altro motivo... Se io invece mi avvicino... Allora... Lui appena sparisce tecnicamente... Ecco ora... Ok... È ancora qua... Sì è ancora qua raga... Ok... Vedete? Cioè ha tolto la mano praticamente... E, e, e, e però è ancora qua questo è effettivamente molto strano ritorniamo e qua cos'è che c'è scusatemi tanto perché? qua effettivamente a parte allora scusatemi tanto ma no no no scusatemi ma qua c'è un buio della madonna non sto scherzando allora voglio evitare di farvi vedere così tanto buio anche perché effettivamente cioè che schifo non voglio, non voglio traumatizzarvi vabbè scherzo ovviamente sto scherzando e qualsiasi cosa stia facendo sono pazzo Qua c'è una luce, scusate un attimo Mi avvicino a questa luce Ma che cos'è? Raga, è stracurioso Allora, praticamente vedo Cioè, è effettivamente una luce Ora che ci penso No, è una luce Oh, cos'è? Sì. Non è una luce Cosa, caspita Ah, sì <ride> No, no, invece è proprio una luce Mi sono confuso, scusatemi È una di quelle luci che probabilmente È messa a cavolo Evidentemente Non si sa perché, non si sa per come Però, insomma, l'hanno fatto a cavolo Vabbè, insomma Io direi di... Di andare, com'è che si faceva ad andare? Andiamo avanti C'è un buio della madonna Ma raga mi sono cagato addosso Cerco di non cagarmi più addosso Magari sarebbe anche il caso Allora non devo nemmeno spaventarmi Perché praticamente qua io posso stoppare Appena arriva lui posso fare pum In pausa non si muove più niente Nemmeno, nemmeno la madonnina Ok niente proprio cioè, proprio una cosa che... Un comando, capito? Un comando magico. Un pulsante, in realtà, non è un comando. Cioè, proprio un pulsante. Io schiaccio e... Whip, e non si fa... Ma scusate, ho detto... E non si ecco, Adesso, vedete, sto schiacciando. Si muove più un cavolo. Va bene. Um, muoviti, fai qualcosa. Fai partire sto coso, non mi interessa. Scusatemi, ma io veramente non capisco come si gioca sto... Cioè, nel senso, non ho mai giocato dal vivo. Ho solamente visto dei video, però... Sapete come a volte dai video ci si distrae un attimo. Magari si... Si pensa al cane che impazzisce, per esempio. Non sto scherzando, c'è cioè il mio cane veramente impazzisce mentre io guardo i video. Vabbè, e... Cosa ci posso fare? Ah, e poi so che tecnicamente son... ci sono da mettere delle cassette, a quanto ho capito. Consigliatemi... Allora, vo... so che voi siete bravi. Quindi, se mi date dei consigli, dato che io mi sono lasciato un po' indietro con questo gioco, ve ne sarei veramente grato. Caspita. Ok, questo andava preso, evidentemente. Devo trovare ancora il giallo. Il giallo si nasconderà da qualche parte in giro me lo sento cioè vabbè, per forza in realtà l ho trovato amico mio non mi scappi più e eh, non puoi più scapparmi brutto bugiardo e eh, lo sapevo io è un bugiardo perché si era nascosto da me e mi voleva dire no duni sei stupido io lo sentivo parlare e invece no non gli ho creduto semplicemente non gli ho creduto l'ho mandato anche a quel paese <ride> Infatti l'ho trovato e gli ho fatto vedere che era stupido E eh, quindi adesso guardate qua È perfetto Bene così amico mio Adesso dammi il braccio meccanico robotizzato mai allazzato. O come caspita si chiama non lo so nemmeno Muoviti però braccio meccanico perché mi sto già rompendo le scatole um, Basta che non me lo tiri in testa te, te la butto lì guarda posso buttartela lì Ecco me l'hai buttata tu guarda Meno male che non me l'hai buttata nelle se... Vabbè Lasciamo perdere Facciamo finta che io non l'abbia mai detto eh. Ok Bene Perfetto Guardate cosa sto facendo Cioè sono Veramente un maiale eh. Allora <ride> Non ho capito nemmeno il perché sinceramente Però allora Devo dire questo gioco mi piace Se volete Che ci giochiamo anche un episodio Praticamente così Senza le hacks Possiamo anche provarci però vi dico che faccio cagare, perché io questo gioco non l'ho mai giocato. Ecco, vediamo qua se effettivamente c'è qualcosa. Cioè, allora, qualche mistero da qualche parte, mannaggia le palle, ci dovrebbe essere. Scusate, non volevo usare questo... questa terminologia un po' particolare, però mh, volevo capire... Volevo trovare questo indizio, ma non c'è niente che mi possa dire. Capi? Niente, non ho nessun indizio, niente di niente. Allora, faccio così, perché è la prima volta che ci gioco, quindi effettivamente è un po' particolare come situazione... Quindi, così, giusto? Ok, ha funzionato, perfetto. Sono molto perspicace in questo momento. Allora, um, più o meno, per quanto io possa essere perspicace. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Qua vedo tutto buio, effettivamente qua... Anzi, fermati, fermati, fermati, fermati, fermati. Tutto buio. Mm. Andiamo avanti. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa... Raga, mio dio, mi sono cagato addosso, pensavo fosse un viso di una bambola. Questa non sto scherzando. Allora, vediamo qua se in questo tunnel così pericoloso e pauroso c'è qualcosa, ma non sembra. Vediamo, sembrano dei semplici tunnel con all'esterno un beato ceppo di cazzo. Però, scusate che io dovrei smetterla di utilizzare questa terminologia così particolare. Andiamo avanti, passiamo oltre. Smetti di buttarmi le cose addosso. Io non sono la tua sguattera, ok? Non sono nemmeno il tuo servo, capito? Non sono nessuno, cioè nel senso, sono una persona, non sono uh, una cosa che si può usare. <ride> Vabbè, per fortuna di dire anche. Allora, ciao. Eh, cosa devo fare? Ah, giusto, praticamente devo attivarlo. No, perché mi sono ricordato qualcosa dal video. Praticamente devo attivarlo, quindi praticamente devo andare da questa parte. Dopo ci sono delle cose tirarlo ok lo sto tirando vedete sono bravo perché so tirare le cose l'importante è saper tirare le cose faccio così allora io so che è un po' particolare come cosa ops <ride> ho usato la mano sbagliata guarda un po' allora faccio così dopodiché devo far così giusto dopodiché l'ho guardato abbastanza questo questa cosa quindi so bene come funziona allora faccio così dopodiché così Ok, dopodiché così, così Perfetto, vedete sono Magico, ok, bene In Questa parte me la sono ricordata Però vediamo un attimo cosa c'è qua dietro il muro Anzi, non dietro questo muro Ma andiamo magari a capire lì in fondo Se c'è qualcosa, perché effettivamente Potrebbe esserci qualcosa di interessante Tipo questo mi sembra abbastanza interessante Sinceramente Praticamente mi sembra una stanza evidentemente non completa perché probabilmente non la devono usare magari cioè io pensavo queste cose servono no, ok no qua praticamente esce poppi. ok no perché pensavo praticamente queste cose potrebbero servire per fare tipo per tutte le altre cose del caso cioè tipo per il capitolo 2 però scusa, io sto cercando di capire che diamine è sto posto qua cioè eh, raga ma ci rendiamo conto cioè, ma poi qua si può andare normalmente oppure si può andare solo con la telecamera spezzata? Sicuramente qua sotto si può andare semplicemente con la telecamera perché ovviamente non si può cadere qua sotto, non credo proprio. Ed effettivamente qua sotto, se io vado in uno di questi buchi, vediamo un attimo. Allora, ah, vabbè, mh, portano all'esterno. Però, ah, peccato che c'è sempre all'esterno ma magari cioè magari potrebbe io ho pensato magari potrebbe anche essere una metafora no è tutto buio è tutto buio via via saliamo sopra prima che succeda il casino che non si vede più di beato, un beato ceppo di niente vabbè praticamente pensavo che potrebbe essere una metafora sul fatto che il fuori effettivamente sia il fuori dalla fabbrica e quindi magari c'è cioè un, un esempio tipo che loro cercano di darti praticamente fuori dalla mh, fabbrica sarebbe tipo fuori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 in queste cose dopo, dove so che tipo lui si arrabbia molto, all'interno sto cercando di capire bene cosa c'è, perché effettivamente queste cose sono molto inquietanti. Cioè, come funzionano all'interno? Com'è che funziona la, la clonazione tutto quanto? Funziona, ah, funziona attraverso delle tecnologie un po' particolari, a quanto vedo. E eh, ho visto delle luci, vedete? Effettivamente... Mm, potrebbe anche essere che ci sia qualcosa di, di, di tecnologicamente non umano Tipo magari qualcosa di alieno Che caspita ne so Ha funzionato, ok Evidentemente si sì, era un attimo baguzzato tutto quanto Però adesso ce l'abbiamo fatta Quindi ora praticamente devo fare così E tecnicamente funziona tutto quanto, giusto? Perfetto Adesso escono le teste Ora, un, una volta che sarà completato il giocattolo Devo portarlo da, da un'altra parte Però... Adesso, fra poco uscirà Poppy questo qua. E io posso metterlo in pausa. Tipo un zecchio negli occhi, schifosa, non guardarmi. Vai a quel paese, sai, ti metto le mani nelle pupille. Ah, mi metto la mano là dentro, mi piace farmi bruciare. Allora, rimbalzo con i tuoi occhi, ok? Non me ne frega niente. Adesso magari si arrabbia, tipo mi ammazza. Però guardate quanto è inquietante che ti segue con lo sguardo. Cioè, guardate là. Raga. Cioè, ma voi vi immaginate? Ma cioè, io ti, ti vi giuro, la pelle d'occhio. Cioè, basta seguirmi. Raga, ancora. No, no, no, raga, è inquietante. No, no, no, io non. Cioè, mi inquieto. No, non mi sto sentendo bene. Mi, sono, mi sto sentendo inquietato più che altro. Vabbè. Allora, adesso si apre questa cosa, giusto? Una volta che si apre questa cosa, uscirà Poppy da qua. De eh, porca puttana. Mm, mannaggia lui. Allora, si è incaspitato, ok, vedete, guardatelo, l'ho messo in pausa Allora, mm, è bruttino, eh, guardatelo da dentro, Beh, è bruttino, guardate che bruttino che c'è. Tutto quanto è, cioè proprio fa così, è. vi immaginate? Allora, questo è il suo sederino che ce lo mostra, vabbè, non ce ne fregava, ci ho capito che sia un po' egocentrico, però Insomma, adesso non è che per qualsiasi cosa... Ah! Via tu schifoso Maledizione Che brutto guardate ragazzi Nel senso guardate che schifo Mamma io veramente Via cioè... via via via via. Ok adesso devo andare ancora più avanti Ora, allora, io so Che qua è super terrorizzante Ed è anche difficile infatti io Guardate che ve lo sto dicendo io spengo il gioco e se mi spavento troppo Cercherò di non spaventarmi So che qua davanti sta per arrivare Infatti io adesso Terrò sempre premuto il caro pulsante shift Che mi dirà come andare avanti Guardate che qua io mi impappino Perché non so giocarci Siccome è praticamente letteralmente impossibile E non so se state notando Che io sto cercando di, di parlare Però praticamente mh, Vi sto parlando addosso Sto dicendo tutte delle cavolate Perché sto cercando di sdrammatizzare molto la mia paura che ho in questo momento Perché vi giuro ho una paura che ne basta solo la metà E non sto affatto esagerando Non sto affatto esagerando Infatti io sto qua andando sempre più avanti E più avanti vado Orca puzzola, maiala Fammi andare Fammi andare, fammi andare, fammi andare Vai via, vai via, via, via, via, via Scappa, scappa, scappa, maiale schifoso Fotti, vai a quel paese Schifoso, scurreggiati addosso Cagati addosso con le uh, scarpe bloccate da una scrofa Ok, adesso devo fare questa cosa Ok, forza, scappa, dai, tira Ok, va, basta, ah, scendi, via <ride> Via, fotti, scurci brrr. Scusate, devo dire un sacco di cose brutte a Poppy Perché vi giuro mi ha fatto cagare addosso Mai più e vergognati! Ti, allora, io qua io non sono a fare la tua sorella, la tua madre, la tua puttana. Io, ok, non sono a fare tutte queste cose. Quindi vai a quel paese. Effettivamente è morta, ora che ci penso. Perché ho guardato mille video. Ormai ho capito che muore. Però, tecnicamente... Poi qua finisce il video. Però praticamente andando da questa parte, quindi... Ok però qua allora, Tecnicamente ci dovrebbe essere una cassetta che mi mostra le cose Che io però non so dove sia Io vero, però volevo vedere ul delle ultime cose Perché scusatemi ma io seriamente Non sto capendo Allora, Andando sopra non c'è un biato ceppo di niente Ok va bene Però non, non riusciamo a scorgere più indizi di questa Di questa fabbrica Almeno io non, non sono riuscito Cioè allora se voi avete delle, delle cose che mi possano guidare Attraverso questo gioco cioè, Se magari no, avete degli indizi Se magari avete dei consigli per dirmi Guarda Dunis che devi fare questo Perché così vedi quel, quell'indizio Quel segreto che magari potresti ricollegarlo a qualcos'altro Cioè io guardate che Sono disposto assolutamente A fare le cose che mi dite Mi raccomando però ricordatevi sempre di commentare Perché è importante Ah questa è la cassetta Scusate allora voglio vederla un attimo Perché sono curioso cioè, eh, Se c'è una cassetta per, lì per terra Vuol dire che effettivamente serve a qualcosa batti il 5 amico effettivamente questa è una mano, guarda, guarda, ho un ragno, parla, cosa sta dicendo, adesso c'è un jumpscare, non me ne frega più niente, ciao, me ne vado via, pensavo di star per cadere, invece non sono caduto, perché sono un genio, va bene, um, io direi che ci dirigiamo verso la fine, praticamente qua ci dice di andare indietro, scappa, effettivamente probabilmente da qua inizierà il nuovo capitolo a quanto ho capito, giusto? E andiamo, forza, non me ne frega più niente Ormai dobbiamo finire questo gioco perché l'hanno finito tutti Dobbiamo finire anche noi Infatti no, guarda che noi oggi l'abbiamo finito Abbiamo usato i trucchi Però nel senso, questi trucchi non è che ci hanno aiutato cioè nel senso, Non è che io ho messo in pausa poppy playtime Mentre io mi potevo muovere con il mio personaggio No, cioè potevo uscire dalla sua camera Però alla fine non è che potevo fare altro Quindi effettivamente l'abbiamo finito senza trucchi Sono stato bravo, quindi posso anche dire di aver finito Mentre stavamo spiando determinate cose, determinati indizi Guardate che anche le pareti in questi giochi nascondono segreti ma io non sto scherzando Tipo Mi ricordo anche che su GTA è la stessa cosa Che ci sono tipo dei misteri e effettivamente Dappertutto ci sono questi misteri In questa stanza per esempio Cos'è che c'è all'esterno? Ecco qua effettivamente c'è qualcosa di cui non mi aspettavo Forse qua Può continuare col capitolo 2 Perché vedete qua praticamente A quanto ho capito Qua c'è la bambola giustamente e Poi si va da questa parte E c'è un proseguo Vedete? Forse è qua che continua il capitolo 2 Potrebbe essere, ora che ci penso Poi vabbè qua ci ammazza Perché insomma si è un po' incaspitata la signorina Scusa e, e mi spiace di aver aperto la tua case Non la apro più se non, non ti piace Va bene Mi ha fatto molto piacere fare questo video uh, Mi raccomando Scrivetemi mm, Siete belli Aspetta un attimo che devo spostare il microfono Perché voglio vedere bene negli occhi Tu e io Ciao Allora quindi mm, Mi raccomando Commenta e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, abbraccio.